in modo che diventassero un po' più compatti e anche comprensibili. Allora, la prima è sviluppare occasioni di incontro e condivisione per territori e per temi. Anche nel nostro gruppo è uscito questa cosa di un coordinamento venuto a mancare dalla caduta della provincia. Quindi, il fatto che prima ci fosse bene o male un coordinamento provinciale, venendo a cadere la provincia e non sostituendo questo organismo con altro, ci si è trovato un po', un po da soli. Quindi... Eh ragionare su come sviluppare incontri, magari per territori, singoli distretti o zona, o zona, collina, eccetera, oppure per temi. Creare dei progetti tematici comuni e dei percorsi comuni in modo da invogliare il visitatore a non visitare un'unica sede museale, ma di approfondire il percorso attraverso la visita ad altre collezioni, ad altre sedi, ad altre anche realtà che possono essere le case museo, le case di artisti, eccetera. Continuare i percorsi di formazione, questa è sempre, come dire, rimanere sempre aggiornati è una prospettiva che forse oggi più di ieri ci serve, dopo magari anche del tempo in cui su queste tematiche non è stata fatta una formazione, una formazione mirata e adeguata ai tempi. Passo la parola? Allora, valorizzare le competenze... Soprattutto attraverso gli scambi, la valorizzazione di esperienze e la messa in comune di risorse economiche e di personale. Cioè Questo è venuto fuori soprattutto eh, dal confronto, lo scambio con i piccoli musei che semmai non hanno internamente le risorse professionali ed economiche per sostenere anche un percorso di crescita. Quindi. Mettere a, a regime, a sistema, eh, le professionalità e a volte anche le risorse economiche o eh, allestive, ad esempio, può essere un aiuto sia per i più piccoli che per i più grandi, per una circolarità delle professioni e delle, delle persone. Sviluppare una comunicazione integrata attraverso, eh, per esempio, delle linee guida condivise degli standard e che valorizzi le identità, cioè che non svilisca, che non appiattisca però le singole identità. Quindi ehm, la necessità di una comunicazione integrata è emersa dappertutto, di una comunicazione che metta a sistema sostanzialmente tutte le singole realtà. E, e quella delle linee guida condivise è anche per dare una riconoscibilità diciamo, a tutti i musei che appartengono allo stesso sistema. Quindi, tra di noi ci eravamo anche detti eh, scegliere delle linee guida senza perdere la singola identità che ti permettano di fare non so, delle mini guide di sistema museale in modo che ci sia circolarità di comunicazione e il pubblico possa trovare in tutti i musei appartenenti al, al sistema le informazioni per andare negli altri ecco e rappresentare gli interessi del, del sistema rispetto alle professionalità questo è emerso nel nostro gruppo, ma penso anche negli altri, eh, rispetto alla legge di rotazione per il personale pubblico, cioè che l'IBC si faccia un po' garante diciamo, della professionalità degli operatori museali che non sono sostituibili a volte, cioè hanno eh, un background, una formazione, un'esperienza. Eh, un che è di quel settore e specifica rispetto a determinate collezioni che quindi non può essere sostituita da una professionalità qualsiasi, da un profilo professionale differente. E poi il sostegno anche ai al progetti europei, cioè mh, visto che eh, c'è questa possibilità, le risorse scarseggiano però a livello europeo ci sono tanti bandi aiutare i BC a sostenere anche la possibilità di accedere a questi, a questi bandi attraverso formazione, attraverso eh, soprattutto la formazione, ecco, eh, perché sono risorse molto spesso che vanno sprecate e alle quali i piccoli musei, ma anche non solo i piccoli, non hanno la professionalità per poter accedere a questi bandi, ecco, gli strumenti diciamo. Allora, gli ultimi tre, eh, facilitare la circuitazione delle opere e dei materiali, quindi è emersa eh, l'idea che l'IBC possa favorire eh, la circuitazione di opere all'interno appunto del sistema museale, ovviamente con tutti poi i limiti legati alle sovrintendenze ma non solo delle opere, anche dei materiali, quindi abbiamo pensato anche ai materiali utilizzati per le esposizioni, come possono essere i pannelli, le vetrine, e quindi andare in prestito, soprattutto dai musei grandi, per quelli più piccoli che non possono permettersi certi allestimenti. Ehm, e poi appunto faceva sempre parte di questo punto ospitare materiali di altri musei, ad esempio il Mese dei Musei, che è emerso in un gruppo, non so... Sì, il tema era um, ehm, mettere alta, in, eh, mettere sì, in valore dei musei, fare una sorta di esposizione diffusa in diverse realtà museali. In modo da... Quindi creare sì, okay. una tematica okay. unica. L'idea è che poi ciascun museo possa magari ospitare dei materiali di altri musei facendosi a sua volta volano della promozione di questi ultimi. Mm. Eh, messa in valore degli spazi a mercato quindi anche per creare offerta coordinata quindi utilizzare alcuni spazi del museo e eh, per appunto metterli a disposizione del mercato quindi affittare alcune eh, stanze in modo appunto da far fruttare economicamente gli spazi del museo ultimo eh, adeguamento dei look ehm, alle esigenze all dei musei in particolare agli orari di apertura, qui c'era il dibattito sulle 24 ore, quindi verificare appunto quanto ci sia disponibilità in effetti di offerta sulle 24 ore, quindi che sia una disponibilità effettiva del museo all'apertura oppure semplicemente scritta sulla carta c'è qualcosa che ci siamo persi? Che Voi che eravate nei gruppi, magari individuali? Cioè, la no, questione sull'ora di apertura era un pochino complessiva, ovviamente si tratta della cosa più complicata per tutti i musei. Nel suo tempo ci chiedevamo anche eh, cosa vuol dire l'ora di apertura, perché chiaramente un ufficio, un pomeriggio ci sono in fila per andare a un museo, a Reggio Emilia, forse no, a Novellara, neanche meno. E quindi forse anche questi, questi problemi, e a, approfondire un po' il tema di questa eh, apertura on demand, che noi anche come città la, la diciamo spesso rispetto al turismo eccetera, però quando poi si tratta di eh, capire cosa vuol dire non è così semplice, perché se nello stesso momento eh, due turisti per caso mi chiedono di andare a vedere una cosa, io con, mio, magari con la mia unità prevista sono già in difficoltà, quindi capire se ci sono delle esperienze in questo senso, ho visto anche il museo di Guatelli. Eh, che è apertura richiesta, fra l'altro non ci sei mai andata per questo motivo, vabbè. non <ride> è No, nel senso che io parto dal mare, vengo a Reggio, ma per fermarmi a Guattelli, ah oh, ma non ho telefonato, eh? allora pazienza, però cioè voglio oh, dire... Andare un po' in profondità su questo tema dell'apertura, che ovviamente è la cosa più importante, su questo siamo tutti d'accordo. I costi sono altissimi, a fronte anche di esigenze che sono subentrate rispetto alla sicurezza: abbiamo bisogno di persone col patentino, il volontario può essere di supporto, ma non può aprire una sede. E noi stessi, fino a qualche anno fa, invece in modo molto tranquillo aprivamo sede in questo modo, e quindi è una sfida che a livello economico cioè, hai voglia molto più che tante mostre, tante conferenze, tanti convegni, è eh. certo. una cosa molto, molto impegnativa, allora bisogna capire il pubblico, viene o non viene, quando viene, cioè, approfondire un po' questo tema, perché è facile dire apriamo tutti, però apriamo tutti se poi eh, si apre per niente, eh, insomma. sì, certo. Sì. certo. Allora, lì c'è anche, anche il tema, fare un periodo di prova proponendo. Che spesso che andiamo a correggere è che se tu proponi delle iniziative oltre dell l'apertura serale normale, la gente viene fin troppa. Certamente siamo anche in difficoltà. Ha ragione quando dice che adesso con le nuove normative. Non è lei che è disatto, disatto, ma disatto infatti, è... tutto il personale deve essere formato con l'antincendio. E infatti questa cosa è venuta fuori invece al nostro tavolo per una delle altre un opportunità rispetto anche alle competenze. Era anche quello che dal momento che oggi per tenere aperto ci sono una serie di precondizioni, di legge, che sono appunto la formazione sulla sicurezza, formazione, quindi tutta quella formazione di base in qualche modo mm. potrebbe essere fornita a livello centrale si può fare quella formazione periodicamente, può essere sostenuta a livello di sistema perché volontari, tirocinanti, stavamo parlando cioè di tutto il personale che per entrare in museo e fornire anche servizi fondamentali, in alcuni casi veramente fondamentali come l'apertura o tirocinanti attraverso le collaborazioni con le università, cioè tutto quello che significa facilitare la difficile sostenibilità ad oggi eh, e quindi cioè, diciamo, porsi quel problema anche su queste cose molto di dettaglio che sono poi quelle su cui si, si infrange il sogno di un una qualunque... i protocolli con i vigili, per esempio il patentino ha un costo elevato il patentino, esatto, sì, però, il patentino è per chi deve gestire un rischio di incendio elevato se è medio o basso... Ma non c'è l'attestato, no, ah, no, ah, ah, ci, ci sono dei diversi livelli, ma ci vuole il patentino, che costa? Testata. Una testata. No, no, sì, una no, no, il patentino è sì, un'altra sì, cosa che sì. va sì, per un l'attestato, sì, sì. 300 sì. Sì, sì. euro un corso fatto o da un vigile del fuoco o da un esperto fino a 25 persone, questo è il costo. però appunto affrontando la stessa, fare una cosa, affrontando la trovato trovate sì, sì, cioè, alcune delle proposte che ho emesso nel gruppo sì. vorrei ribadire la differenza tra musei di medie dimensioni e piccoli musei certo. eh, una è questa dell'orario, noi siamo già accreditati, mm -hmm. lo abbiamo già in quattro ore però il tema qual è? è un tema che mette in difficoltà molti. quindi bisognerebbe che eh, ci fosse un percorso come dire, in cui venisse alzato lo standard che consentisse a tutti di non essere esclusi, anche con finanziamenti regionali, perché se la regione mette degli, eh, dei limiti ai quali arrivare, ci deve mettere anche le risorse, perché altrimenti vale per tutte le leggi. Per la verità, è un impegno che servono prese eh, anche in campagna elettorale: nessun nuovo costo no, derivante da legge. Adesso l'altro aspetto è quello del personale è vero che il personale dei musei ha una qualità difficilmente sostituibile ci sono delle norme nazionali che comprono la vita dietro questa esigenza non mettiamo, non spingiamo fuori i piccoli musei e soprattutto quelli che vivono di volontariato perché se mettiamo per i livelli adeguare perché mi erano dei volontariati se avessero il soldo avrebbero già preso il direttore certo. eh, se non l'hanno preso non è che non ci hanno preso quindi se qualcuno a livello regionale siccome un osservatore esterno avesse questa bella idea userebbe quindi che non ce l'hanno lo finanziamo. se quello che non ce l'hanno si devono procurare no la logica infatti di questa cosa che era quella di me cioè se si può poi uscite stanno uscendo le anche delle leggi sul volontariato anche qui no? che prendono sempre riferimento i grossi, i grossi gruppi di volontariato a livello nazionale che poco di volontariato hanno e molto di esenzione fiscale ma è un giudizio personale chi fa volontariato sul serio, va tutelato va tutelato con delle misure adeguate a chi fa il volontariato reale, disinteressato senza manovrare solo e tenete presente che molti piccoli musei vengono sopravvissuti in questo continente facendo anche delle cose così che non, non, non E' un da noi è uscito il discorso che in logica di sistema il direttore scientifico può essere l'unico su sì. più semplici. Sì, ma se direi che scientifico che è esperto, è esperto in, in quadri, restauro di quadri, non sa niente di burattini, eh il direttore scientifico sì. è... La regione non pagherà mai a un singolo museo. Anche perché dovrebbe no, pagarne tipo 300, quindi. No, il tema è che non, non Vorremmo continuare a verlo e non pagarlo. Se non sono niente. Perché mi dovete imporre di pagarlo? Allora, sì, non, esatto, non pagato. Dobbiamo per forza. E facciamo e si possono cambiare. Il tema è lì. Uno dei punti che è emerso lì è, ripeto, giusta la valorizzazione delle competenze, delle sicurità, eccetera. Se mi bandisco, ci deve qualcuno che finanzia. non cacciamo fuori chi non si può permettere. Non credo che sia questa la logica del sistema. Assolutamente. No, no, no, no. Come arriva alla medicina, secondo me, arriva così. Voi, no, no, arriva quello che vedete voi. Ma vorrei invertire questa tendenza, cioè evidenziare questo aspetto, questo dubbio, per dire: guardate che tanti piccoli musei vivono e sopravvivono, sul mortagliati. O diciamo chiaramente che è il piano. O ci mettiamo i soldi o naturalmente li facciamo, partire così, visto che non ha fatto niente di male. <ride> Forse, que credo che questa sia la razza. Comunque, nessuno vuole chiudere i piccoli musei perché, no, anche se no, perché è 2000, quella è la ricchezza. Le linee guida che erano uscite in occasione del riconoscimento di un di qualità edizione 2012 e 2014, che io c'ero nel tavolo, era proprio quello di favorire i, piccoli, I piccoli. piccoli no ma è questo anche da adesso forse noi l'abbiamo sì. sintetizzato male sì. ma, sì, ma sì. la logica no, no, no, era proprio subito per su favorire i piccoli, eh. piccoli buoni hanno fatto tante donne. no. la logica piccoli. però diciamo che è questa diciamo, se il messaggio che doveva arrivare era questo credo che la dottoressa Morazzo ci confermerà che adesso noi dobbiamo chiudere assolutamente eh, però la razza non era chiudere. questa nel senso la realtà è che i piccoli musei sono non la non maggior, maggior, maggior parte quindi questo è ci sono un numero enorme e quindi nessuno pensa di anzi c'è cioè la logica qui magari abbiamo sintetizzato in modo un po che ha tagliato un po' corto ma la logica era questa proprio quella di portare nella logica dei piccoli musei perché per i grandi questo non è un problema sono in sofferenza come tutta la cultura in Italia va bene però insomma è per i piccoli che questo è molto più rilevante quindi il tema della condivisione è mai e poi mai ce la faranno davvero un direttore scientifico magari uno che circuita su temi ovviamente omogenei non a caso, se no non è un direttore scientifico potrebbe essere una soluzione insomma, i problemi sono tantissimi non è che non siamo qua a risolverli però a metterli sul tavolo quindi questo è fondamentale incluso la, la, la precisazione quindi grazie perché serve assolutamente quello stanno raccogliendo gli elementi per accogliere la sfida Lascio la parola alla dottoressa Moro e grazie a tutti nel frattempo se noi dovremmo scappare pronto.